Per dire chiaramente che noi questo indirizzo eh, chiaramente lo sposiamo, nel senso che con la collega Bernabei e insieme al consigliere Di Palma insomma abbiamo più volte ecco, diciamo, sposato questo indirizzo e di fatto anche la consigliera Bernabei ha portato in commissione proprio un ordine del giorno che andava in questo senso. Perciò ecco, come politicamente eh, c'è un appoggio totale mh. su questo indirizzo, Etiope, però è chiaro che comunque dobbiamo rifarci poi, adesso sto casa. parlando Rumba, di rivendamento nello specifico, ai ehm, pareri chiaramente degli uffici che come abbiamo visto purtroppo insomma, sono nettamente non negativi nemmeno. sia da parte della, della ragioneria che eh, da parte anche viss. del Dipartimento Ambiente. Però come ci siamo chiaramente prefissati con la consigliera Bernabei con e eh, insieme al consigliere Plus, Bordoni, chiaramente seguiremo eh, questo indirizzo. Cercheremo ecco, eh, con l'ordine del giorno approvato di eh, proseguire su questa strada per vedere se ci sono chiaramente delle possibilità concrete per non dare poi giornale, eh, un supporto anche economico League, a questa categoria che chiaramente insomma, eh, poi agli deciderà agli se proseguire pinta, il proprio scuola, lavoro nei parchi o rinvertire la licenza vince, ma stato, eh, chiaramente poi si stabilirà se sì, e come dare anche un supporto per Anfield, eh, acquistare per un, un mezzo sostenibile, un mezzo diciamo leggero. Perciò in sostanza noi su questo emendamento dobbiamo soltanto che Troppo votare no, no non si può dire ma so ribadendo un che un chiaramente la volontà politica e rimane e c'è, grazie